Ho trovato una scatoletta di legno bianca e insignificante e ho deciso di fare un piccolo disegno molto semplice e pirografarlo. Qui vediamo che sto mettendo la carta carbone per eh, ricalcare da un foglio di carta un fiorellino. Ecco qua il disegno è molto semplice, questa è una scatoletta che si può usare per i bijoux e iniziamo a lavorare con il pirografo, si tratta di un pirografo a filo con temperatura stabilita intorno ai 400 gradi la punta è una di quelle più comuni, bisogna stare attenti perché il legno è molto dolce e sottile e quindi basta anche una temperatura piuttosto bassa ecco qui ho deciso di cambiare la punta la sostituisco voglio provare con una punta a taglio in modo da andare a fare i contorni in modo più fine definito, preciso ecco con il cacciavite ho sostituito la punta e inizio a lavorare di taglio Il lavoro è molto semplice, non ci sono sfumature, ma richiede comunque attenzione e soprattutto un po' di tempo e di pazienza. ecco qua siamo arrivati alla fine ora metto una semplice iniziale per personalizzare la scatoletta Potrebbe diventare un regalino personalizzato o un bell'oggetto da tenere per sé. Se non avete un pirografo, rivolgetevi a noi, elettronicadidattica.com. Abbiamo diverse possibilità e possiamo spiegarvi come utilizzarlo. Grazie per l'attenzione, iscrivetevi al nostro canale Elettronica Didattica e visitate il nostro sito elettronicadidattica.com Arrivederci e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!